Ciao, sono Luca Viscardi, eccoci alla presentazione di questo Galaxy Z Fold 2, prodotto bellissimo. Dentro la confezione eh, si trovano le istruzioni su come trattarlo bene, il telefono ovviamente in eh, tutta la sua bellezza con questo meraviglioso nuovo schermo frontale, la spiegazione di quelli che sono i servizi premium, le cuffiette, ma qui si peggiora perché prima c'erano le Galaxy Buds Live, adesso invece ci sono, scusate, le Galaxy Buds, adesso invece ci sono eh, delle cuffiette normali, il cavo con due connettori USB Type-C e poi il caricatore da viaggio. Questa dunque la confezione che troverete acquistando questo prodotto. la bellezza è indubbia grande schermo esterno 6,2 pollici praticamente uno smartphone normale uno spessore che è inferiore rispetto al primo modello dei dettagli invece che insomma, lo ricordano da vicino una cerniera su cui sono state fatte delle modifiche di cui poi parleremo e anche uno spazio quello che rimane quando il telefono è chiuso che è leggermente inferiore sul retro blocco delle fotocamere come quello del Galaxy Note 20 e poi questo enorme display da 7,6 pollici che sarà un piacere da usare soprattutto con le nuove soluzioni di multitasking e di più finestre allineate che sono state realizzate per questo eh, smartphone. Eh, ci sono delle caratteristiche molto eh, interessanti ovviamente che partono anche dall'upgrade tecnico, tre sensori da 12 megapixel sulla parte posteriore, sensore delle impronte digitali sul pulsante di accensione all'interno del telefono non c'è più il notch che era presente in passato c'è una sola fotocamera che è il buchetto nel display da 10 megapixel un telefono con uno snapdragon 865 plus all'interno e 12 giga di ram molta attenzione è stata fatta eh, sul tema dello schermo flessibile e anche quello della cerniera allora viene usato un vetro sottile meno di un capello un vetro in grado di eh, piegarsi con una flessibilità estrema eh, ma per realizzare lo smartphone non basta ovviamente una soluzione di quel genere eh, si è dovuta combinare la flessibilità con la rigidità necessaria perché l'usabilità dello schermo sia eh, adeguata ed è per questo che sono stati utilizzati più strati che sono stati eh, sovrapposti che arrivano a dare una percezione al tocco che è praticamente identica a quella eh, di un display diciamo di uno smartphone eh, tradizionale un lavoro incredibile fatto da samsung anche sulla eh, cerniera perché la sua durata nel tempo sia garantita ma soprattutto perché non ci sia il passaggio di polvere e di altri materiali. La cerniera intanto eh, non è più aperta o chiusa, ma ha anche tutta una serie di posizioni intermedie, per cui ad esempio eh, si può usare il telefono leggermente eh, aperto per eh, godere di eh, contenuti multimediali con eh, lo schermo esterno come vediamo ora. Eh, 6,7 pollici nello Z Flip, 7,6 invece in Z Fold eh, 2. Eh, come detto, molto importante soprattutto per il Taxking. La cerniera oltre ad avere questo fatto di potersi fermare anche a livello intermedio ha una protezione che è un'idea che viene da un aspirapolvere. No? L'aspirapolvere per raccogliere i materiali eh, le particelle ha questa mh, particolare soluzione. Ebbene lo stesso materiale che viene usato per le spazzole di alcuni aspirapolveri di Samsung è stato inserito nella cerniera in modo tale che nessun elemento eh, di polvere di sporco potesse eh, entrare nel eh, telefono in alcun modo e questa è la meraviglia che ne risulta Galaxy Z Flip 2 che poi è Galaxy Z Fold 2 che arriverà anche in una versione Tom Brownie Edition più costosa con una livrea speciale in una confezione da sogno praticamente perché eh, ci sarà eh, questa versione dunque personalizzata Tom Brownie eh, New York anche eh, nell'interfaccia ma oltre al meraviglioso Galaxy Z Fold 2 nella confezione ci sarà anche il Galaxy Watch 3 nella versione Tom Brownie e se non bastasse ci saranno anche gli auricolari Galaxy Buds Live che verranno proprio realizzati appositamente per questo. Eh, Prodotto, non voglio pensare al costo di questa confezione, ma è sicuramente una confezione da sogno. Prepariamoci al 18 di settembre, pronto sul mercato.